Sinergia 2019, l'evento dedicato all'immobiliare dei servizi, sono con Fabiano Gollo di Reda arredamenti in cartone stampati in alta definizione, Realistici. giusto? Perfetto. Corretto. Un commento a caldo uh, dopo questo evento. Bellissimo, interessante come sempre seguirti e seguire è l'incredibile network di persone professioniste che si è riuscito a creare in questi, in questi anni. Un sacco di temi interessanti, una visione chiara su quello che sarà l'immobiliare da qua a 2, 3, 5, 10 anni, uh, le tendenze, le innovazioni, quindi un, uh, un interessantissimo momento per avere una visione a, a, al futuro di quello che è, è l'immobiliare. Ti devo ringraziare Gerardo. No, grazie a te, grazie a te, volevo parlare un attimo di reda, quindi sì. state facendo una cosa bellissima per gli agenti immobiliari, quindi questi, questi arredi uh, realistici, ecco, sì. in, in cartone che possono aiutarvi in quale modo? Ma è molto semplice, si tratta di moduli, uh, moduli in cartone stampati ad alta definizione che ricreano gli arredamenti veri, quindi, eh, qual è il bellissimo vantaggio? Che invece di eh, provare a vendere un vuoto e spiegare gli spazi a parole, abbiamo la possibilità di ricreare in un istante un appartamento eh, arredato, quindi trasformare un vuoto in arredato, inserendo questi moduli in cartone che si montano, si smontano in pochi secondi e una volta smontati occupano pochissimo spazio e possono essere trasportati con una, con una comune berlina o messi, mh, messi nascosti sotto il letto quando, quando non servono. E riutilizzati 5, 6, 7 volte per essere spostati da un appartamento all'altro in modo da ammortizzare Uh, l'investimento su diversi appartamenti, non su uno solo, non vengono buttati ma vengono riutilizzati più e più volte all'interno di appartamenti diversi. Quindi un modo straordinario per presentare questi benedetti appartamenti vuoti che sono un po' una croce, ecco, per gli agenti nuova. questo insomma è un supporto utilissimo. Come si fa a entrare in contatto con Reda? Uh, Info-arredioralistico.com oppure www.arredoralistico.com, uh, si scarica il catalogo, all'interno ci sono un sacco di prodotti, non tutti perché ne rilasciamo talmente tanti che non riusciamo a ad aggiornare il sito quindi quando avete bisogno una mail a info.radioralistico.com vi rispondo al volo e vi dico esattamente tutto quello che c'è a listino ma che magari non è ancora pronto a catalogo Fabiano grazie ti aspetto per edizione al 2020 non grazie, ciao grazie. a presto